Ciao! Allora, oggi vi parlo della cipria compatta dell'Essence, questa è l'Essence Pure Skin anti-spot Compact Powder, questa, è 10 grammi, il colore è lo 02 Sand e promette di essere una cipria compatta per pelle mista e grassa. Devo dire che mi è piaciuta abbastanza, cioè l'ho proprio finita, si vede che l'ho finita, quindi non si può dire niente. Mi è piaciuta. Sì. Ecco, unica cosa se proprio vogliamo trovare una cosa negativa è la composizione perché si sgretola molto velocemente quindi dovete andare a prelevarla magari con un piumino perché col pennello si sgretola molto velocemente anche se non mi è mai caduta o cose varie quindi è proprio la composizione per il resto questa cipria per il prezzo che ha per la pelle il misto grassa si sì, potrebbe anche andare bene perché opacizza tiene a bada comunque la lucidità la si può riapplicare durante il giorno che non fa l'effetto strato, non fa l'effetto polveroso e anti spot come dicono ed è no, per le imperfezioni non fa niente, assolutamente. però comunque per la pelle mista si, sì, buona, buona cipria. Oltretutto il colore non è intenso, cioè non fa una copertura, tende un attimo a compattare la grana della pelle compattare il colorito e quindi sì, è un buon prodotto per il principale per in base alla vostra carnagione ovviamente ma il colore è molto molto tenue quindi davvero non vi colora più di tanto tranquillamente sì mi è piaciuta la promuovo e credo che adesso ne sto provando altre ma credo che la potrei anche ricomprare quindi assolutamente fatemi sapere se l'avete provata come si trovate e io spero sia utile e al prossimo video ciao